il carbone viene, passa l'aria attraverso e vedete si inizia a saturare man mano, sulla sinistra abbiamo praticamente il carbone eh, diciamo quello il primario, quello che viene investito e poi ci può essere un carbone che l'ho fatto più piccolo, secondario, che è quello di sicurezza, potrebbe essere grande uguale, Tuttavia, per darvi l'indicazione che se fosse più, tra uno più grande e uno più piccolo Ecco che a parità di tempo di esposizione e di sostanze che vengono manipolate, ovviamente quello più piccolo è meno performante e quindi durerà di meno nel tempo. È proprio una questione fisica, non, nulla di più. Non è che c'è da sbatterci la testa più di tanto. E quindi questo è un discorso che in generale sui carboni attivi può essere, insomma, è un po' la parte ecco, quando cambiarli, quando sostituirli. È veramente ostica questa cosa, non è semplicissimo dire li cambio ogni mese, due mesi, tre mesi